Considerato che la nostra sindaca è stata la prima a chiedere una proroga delle graduatorie del Comune di Roma proprio per, perché si riscontrava questa insufficienza di organico, quindi siamo stati noi stessi i primi ad attivarci in questo senso e quindi speriamo dal Governo di avere uno sblocco dei turnover al più presto, proprio per riuscire a rispondere alle esigenze della nostra città. Però eh, non posso che constatare che eh, questo atto tra i considerato non mette un passaggio fondamentale che ha portato avanti, un'azione po fondamentale portata avanti dalla eh, dall giunta capitolina. Non fa infatti riferimento alla delibera 126 del 27 dicembre che rivede proprio il contratto di Zedema e che ne limita le funzioni eh, per quanto riguarda eh, la, la risposta ai servizi necessari alle istituzioni culturali. Questa delibera, infatti, andava nell'indirizzo di portare una maggiore rispondenza eh, funzionale nei, contra, eh, nei contratti, proprio di servizio della mission istituzionale che aveva Zedema e anche con l'obiettivo di ridefinire e contenere i costi, razionalizzare i costi di, questo, di questa partecipata. Però detto questo, comunque nel dispositivo e vista la volontà politica insomma, anche eh, della, di questa amministrazione di prorogare le graduatorie, nel momento in cui eh, verrà rivisto, si indagherà sugli effettivi bisogni ad oggi eh, di questa azienda sicuramente siamo favorevoli dove fosse ec accertato l'effettivo fabbisogno andare verso l'assunzione di nuovo personale in base ai nuovi bisogni che avrà Roma Capitale, in base al nuovo contratto di servizi. Quindi nonostante... Ehm... Le gravi omissioni di, di questo atto, insomma le, le, la grande dimenticanza di questo atto della delibera 126 del 27 dicembre che rivede il contratto, eh, voteremo comunque a favore perché c'è comunque un'intenzione politica che segue questo indirizzo, che si allinea a questo indirizzo. Grazie. Presidente.